Cosa pensi di questa eh, rassegna che va avanti da tanti anni a Casalecchio e eh, perché, secondo te, è utile parlare di cultura e di lotta alle mafie ancora oggi, nel 2008, eh, 2018, attraverso questa eh, manifestazione, appunto? È importante perché eh, persone come me, che poi noi veniamo definiti artisti, a volte in modo proprio, a volte in modo improprio, non potrebbero diciamo, ehm, tentare di dare al pubblico un, un tentativo appunto di cambiamento, perché poi tu cerchi con, di raccontare una realtà e raccontarla per poi cambiarla, questo cerca di fare un autore, cerca di fare, almeno credo, io cerco di fare questo, io racconto una realtà, la invento per poter cambiare la realtà presente. In questo senso ehm, il teatro ci può definire anche politico in questo senso, però il, il mio tentativo diventa vano se non ci sono poi delle persone che si adoperano attraverso iniziative come Politicamente scorretto nel far fruire questo tipo di cose, chi cerca di combattere e di um, poi il combattimento alle mafie, tu la mafia come la combatti? La combatti senza combatterla, cioè non è che dobbiamo, io la cosa che dico sempre, che dicono sempre le persone che, che frequento in situazioni difficili che, mm, con le quali anch'io ho a che fare a volte, non dobbiamo combattere qualcosa, noi dobbiamo Fare in modo che le persone che sono accanto a me, che tu, un'altra persona che sta accanto a me, stiano bene e cerchino di fare delle cose belle, cerchino di vivere una vita serena in una comunità, cercando di aiutare gli altri e cercando di vivere in armonia. Questo dobbiamo fare e quella cosa diventa il combattimento. Poi, compito mio che cerco di narrare delle cose è quello magari di denunciare il pericolo dove si può... Mm, Scendere e decadere. Quindi, se tutte queste cose si mettono in rete, e allora sì che puoi creare una vera e propria avamposto di, ci, di civiltà, un avamposto di resistenza che determina poi la vera sconfitta delle mafie e le puoi sconfiggere veramente. Ma è Passo dopo passo, fin dalla tua casa, fin da quando fai il caffè la mattina, devi avere questo tipo di rispetto verso il prossimo. Però poi alla fine ci riduciamo sempre a quei piccoli paradigmi, a quelle piccole regole che qualcuno scriveva su qualche libro, come la Bibbia, come il Corano, come altre cose, che sono libri ma non sono libri importanti. e Quindi, quindi secondo me il teatro in questo senso, gli organizzatori in questo senso, le rassegne in questo senso, hanno, se si mettono in rete, in rete anche con attività sociali e in rete con tutta una serie di cose, ci si riconosce ci si guarda e forse tutto quello che si fa riesce ad avere un senso, che è quella salvezza, è salvarsi, è salvarsi e um, salvare il piccolo che c'è in casa e oltre l'orticello e del dilimpettaio.